Maria, tua e nostra madre, ti presenti questa preghiera e vi aggiunga tutto ciò che vi suggerirà il suo amore, perché tu l'accetti ed esaudisca. Amen. Eccoci dunque arrivati al 18 marzo del 1957, data che, lo sappiamo benissimo, è il giorno della morte di padre Venturini quindi arriviamo a, un, a completare un percorso in cui lui ci ha fatto compagnia questa settimana sappiamo dalle cronache e chi non l'ha letto non è qui ma lo può trovare basta chiederlo in comunità a qualcuno il racconto molto dettagliato della morte di padre Venturini avvenuta nella tarda serata sole 11 più o meno di sera del 18 marzo 1957 appunto a poche ore era rientrato in giornata dal suo ultimo viaggio era stato in Puglia, era stato a Molfetta dove aveva presieduto il convegno dell'UAC dell'Unione Apostolica del Clero di cui era presidente e era passato nel viaggio, perché il viaggio della Puglia è molto lungo, era passato per Loreto, si era fermato qui, aveva riposato, si era eh, ristorato e eh, voi sapete che quella lettera, se non lo sapete poi andate a vederla, la lettera che sta incorniciata nell'entrata è datata 18, 18 marzo 1957 e padre Venturini l'ha scritta a eh, padre Monaro che era superiore della casa di Loreto per ringraziarlo dell'ospitalità, del conforto che gli aveva dato durante il viaggio quindi è l'ultima lettera eh, scritta da padre Venturini e scritta proprio alla comunità di Loreto quindi abbiamo qui anche eh, un segno tangibile quella data, lo sappiamo, la vigilia di San Giuseppe, anche qui abbiamo sempre voluto leggervi uh, un significato particolare data la devozione che Padre Venturini ha sempre avuto per San Giuseppe. Quella data appunto è rimasta impressa molto in chi l'ha vissuta, ciascuno riportando i suoi ricordi. Nelle cronache stesse il, il, quello, colui che scrive, se avete in mente, dice qui i ricordi... Discordano un po', io li scrivo come me li vengono detti ma ognuno ha un suo ricordo come spesso succede no? nei momenti di forte emozione e di forte eh, anche angoscia per la comunità in quel momento e ancora è così, a Trento a volte eh, Rerino, vero? quando facciamo la Messa in Cripta il 18 marzo c'è cioè chi racconta, no? come padre Luigi, padre Franco ognuno racconta in maniera diversa e così mi ricordo le mie consorelle, insomma, ricordo il suo concetto, diceva in un modo, il suo Giovanni in un altro, uno aveva poi anche il suo ricordo rispetto a quel momento che è stato veramente tragico e, e disorientante ecco, per, la, per la comunità, perché la Venturini aveva 71 anni, ancora da compiere, quindi insomma non era vecchio, ecco, poteva ancora andare avanti, ma ha lasciato la comunità, come sempre i fondatori fanno in un momento di transizione poi piuttosto difficile. A Trento ricordiamo questo momento in cripta, dove è custodito come voi sapete il corpo eh, del padre, ma di certo poi questo ricordo si fa in tutte le comunità il suo funerale, anche questo raccontato dalle cronache, è stato molto molto partecipato. Padre Ventolini era conosciutissimo a Trento, c'erano due vescovi, c'era il vescovo di Trento il vescovo di Chioggia, c'era tutto il seminario, c'erano moltissimi sacerdoti, tantissima gente, è stato ufficiato nella chiesa di San Pietro, se qualcuno la conosce, che è tuttora la parrocchia di appartenenza è nostra. Poi è stato portato al cimitero, i padri non avevano una tomba e quindi è stato ospitato, diciamo così, nella tomba dei Salesiani finché non è stata costruita la cripta di casa madre, poco dopo, e quindi è stato trasportato eh, nella cripta di casa madre. E, sì, la morte del padre è stata, come è stata, piuttosto improvvisa eh, i richiami alla fine della sua vita invece tornano molto spesso negli ultimi anni eh, del suo diario e in particolare oggi, come avete visto dal nostro libretto ci fermeremo a leggere e a considerare quello scritto breve, credo molto conosciuto almeno tra noi fratelli e sorelle, ma forse anche dagli altri che è il testamento spirituale di Padre Vittorio redatto il 7 marzo del 1947 confermato il 7 marzo del 1953 quindi scritto esattamente dieci anni prima della sua morte e poi confermato negli anni successivi in occasione era scritto del 35 anniversario dell'ispirazione dell'opera si è andata a cercare nel suo diario e quel giorno dice grazie Signore per i bei pensieri che oggi ho, mi hanno accompagnato. Quei bei pensieri altro non sono che poi la concre trovano concretizzazione in questo testamento spirituale. Padre Venturini nel 47 ha eh, 61 anni, quindi eh, sente di aver già compiuto sicuramente la maggior parte del suo lavoro, del suo cammino, di avere avanti ancora vita, ma di poter fare un bilancio e di poter guardare indietro con uno sguardo effettivamente consapevole. E la congregazione ha 21 anni di vita e ha appena ricevuto la sua approvazione, l'abbiamo visto ieri nel 1946, e quindi vede che l'opera non è più un'illusione, non è più un tentativo temerario. Eh, ma si sta consolidando a un certo numero di membri ha una sua approvazione ha una sua realtà e quindi ha anche davanti a sé speranza di vita sicuramente questi sono i sentimenti che l'hanno accompagnato il testamento rimane a mio parere un piccolo gioiello è proprio bello se l'avete letto se no lo rileggerete un molto cordiale ce cioè l'hai fatto col cuore con la fede e è un condensato dei più bei sentimenti e delle più belle speranze di padre Menturini. È un testamento anche appunto che va lasciato in eredità, cioè che è sicuramente una bella traccia per noi, sue figlie figli e i suoi figli. E allora lo scorriamo in alcuni dei suoi passaggi, lo potete anche aprire se non lo avete davanti perché leggerò per intero anche qualche passaggio innanzitutto vedete che è redatto nel nome della Santissima Trinità Padre, Figlio e Spirito Santo e quindi si apre con una forte e importante eh, professione di fede ecco anche il testamento come abbiamo visto nel primo giorno eh, si sviluppa almeno nei suoi primi sei punti dopo dal settimo cambia registro secondo quello schema tipico della confessione, della confessio quindi la confessio fidei, la confessio laudis, la confessio peccatorum sempre le tre parti che fanno parte di ogni confessione la confessione è una proclamazione pubblica di qualcosa di importante questa è una confessione quindi la confessio fidei è la proclamazione pubblica della mia fede la confessio laudis è una proclamazione pubblica della mia lode la confessio peccatorum è una proclamazione pubblica o comunque ufficiale dei miei peccati e appunto allora eh, anche ogni esame di coscienza, ogni confessione del sacramentale dovrebbe muoversi poi alla fine secondo questi tre passaggi Dunque si apre con la confessio fidei, vedete al punto 2 Mio Dio, credo tutto ciò che è rivelato e la Santa Chiesa Cattolica insegna Lo credo con una fede viva e intera e mi stimerei il più fortunato degli uomini se fosse tua volontà che io la confermassi, versando per essa tutto il mio sangue Ecco allora appunto eh, questa, questa forte proclamazione pubblica della fede credo tutto ciò che è rivelato la Santa Chiesa Cattolica insegna quindi la fede rivelata e l'insegnamento della Chiesa e poi appunto questa disponibilità al martirio che è anche tipica di una confessione della fede no? sono disposto per questa mia fede a confessarla fino alle conseguenze anche più, più estreme al punto 3, vedete che inizia invece la confessione laudis, un inno di ringraziamento grande, grande, grande, mio Signore. Vorrei cantarti, eccetera, eccetera, per tutto ciò che hai fatto per me, per avermi protetto, custodito, creato, redento per la vocazione al sacerdozio, per avermela conservata, fatta molto gustare ed amare la vocazione all'opera che per lui è sentita come una cosa unica, con la sua vocazione al sacerdozio, ma anche con la sua vocazione alla vita stessa, per lui un'unica vocazione. E a questo ringraziamento lui dedica tre numeri, anche il quattro, mio Signore, quando dico sacerdozio intendo una sola cosa, e il cinque, ti benedico per avermi sostenuto con abbondantissime grazie per tanti anni, eccetera eccetera anche nei momenti più tristi e dolorosi. Ecco questo ringraziamento per tutto quello che, che ha vissuto eh, con il grazie anche per non aver abbandonato l'opera nei momenti più difficili che certamente ci sono stati. E al punto 6 vedete si arriva alla Confessio Peccatorno eh, perché padre Venturini sa di non aver conformato la propria vita alla vocazione ricevuta così almeno sente alla missione che gli è stata affidata e, e quindi mi rincresce di non aver amato questa bella opera come avrei dovuto eccetera eccetera ecco già questo schema che è fisso ma è molto esistenziale e molto fecondo può esserci di aiuto, può essere di aiuto anche a noi che ormai ci avviciniamo anche alla fine di questo percorso per fare un piccolo bilancio, una piccola revisione di vita, non fosse ancora un testamento spirituale, ma non fa mai male riflettere su cosa crediamo, su cosa dobbiamo ringraziare, su cosa dobbiamo chiedere perdono. Anche su cosa crediamo, che forse questo lo facciamo meno, confessare la fede, eh, riconoscere l'importanza della fede nella nostra vita e dire che volto ha il Dio in cui crediamo, dircelo magari anche condividercelo la fede non è scontata non può essere non travagliata se è fede siamo abituati a fare la confessione a fede quando diciamo il credo in chiesa però forse potremmo chiederci un po' di più in chi crediamo ognuno con la nostra storia con i suoi alti e bassi ma oggi io in che Dio credo? quando dico credo in Dio Padre cosa significa per me questa parola credo in Dio Padre quando dico credo in Dio Padre onnipotente, qui andiamo anche un po' su difficile perché Può essere anche pesante davanti a una situazione difficile, dire che Dio è padre onnipotente, può avere delle conseguenze anche. Faccio una parentesi: a me piace pensare a questo onnipotente come il termine che è usato poi nell'originale greco, che è quello del Pantocrator. Quindi onnipotente non tanto come un aggettivo di Dio, ma come uno dei suoi sostantivi. Dio è il pantocratore, cioè colui che tiene nelle mani tutto. Che non vuol dire onnipotente nel senso che può risolvere tutte le questioni se non le fa colpa colpa ma Vuol dire che non gli sfugge nulla dalle sue mani amorose, che tiene appunto tutto nelle sue mani e che quindi ogni evento anche quelli che non capiamo anche quelli più complessi eh, sono in qualche modo racchiusi in queste mani amorose credere nel Dio onnipotente, credere che tutto raccoglie in quell'amore, in quelle mani anche quello che noi eh, non comprendiamo così possiamo andare avanti creatore, cosa vuol dire per noi credere in Dio creatore? Come mi spiego questa creazione? Come mi spiego la Sua presenza creatrice che continua? Oggi è la giornata del Creato, quindi, se crediamo nel Creato, è perché crediamo in un Creatore. E nel Poi, chiaramente, nel Figlio Suo, Gesù Cristo, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre incarnato nel seno della Vergine Maria crocifisso, risorto, sceso al cielo giudice della storia cosa significa per me? quali risvolti ha per me? quando diciamo nella professione di fede battesimale e noi ci gloriamo di professarla cosa significa per la mia vita gloriarmi di professare questa fede e nello Spirito Santo Signore che dà la vita di solito non, non, non sappiamo bene in cosa crediamo quando parliamo dello Spirito Santo e la chiesa a cui appartengo il battesimo la risurrezione della carne quella per fortuna nel viceno costantinopolitano non c'è, ma nel credo apostolico c'è moltissimi cristiani non credono nella risurrezione della carne e forse anche noi qualche dubbio ce l'abbiamo la vita è eterna Cosa credo, in chi credo? Ecco, fare una confessio fidei può essere interessante, può essere importante ogni tanto per dare vitalità alla nostra fede. E poi certo la confessio Laudis ne abbiamo già parlato nel primo incontro, ma possiamo riprenderla anche un po' qui, cioè il riconoscimento di ciò che il Signore ha fatto e compie nella nostra vita: l'essere nati, l'essere cristiani. L'esserlo sempre stati o l'esserlo ritornati? L'essere battezzati, l'essere consacrati, l'essere presbiteri? Sentire che una missione particolare ci è stata affidata? Come Padre Venturini ringraziare per quei momenti di difficoltà in cui ci siamo sentiti sostenuti, consolati, guidati, consigliati nei dubbi, nelle crisi? ringraziare Dio per quel che siamo e per come lo siamo diventati per essere presente nella nostra vita per i sentimenti che abbiamo dentro per l'amore che proviamo perché ancora non ci siamo scoraggiati, perché ancora abbiamo voglia di guardare avanti come dice Padre Venturini qui ringraziare per chi ci ha aiutato perché non siamo soli a credere, ad amare, e a sperare, perché abbiamo una comunità, perché abbiamo una famiglia di riferimento, ringraziare per il progresso che abbiamo fatto, per i passi avanti che abbiamo fatto, per le cose che abbiamo imparato, ciascuno può metterci quello che vuole. E poi la Confesso Peccatorum, anche qui l'abbiamo vista al primo giorno, ma la consapevolezza che proprio perché siamo pieni di doni e di beni rischiamo spesso di sprecarli. per dirla con Padre Venturini non facciamo tutto il bene per cui Dio ci ha chiamato ecco anche questa è una cosa da considerare chiedere perdono non solo per il male commesso ma per il bene che avremmo potuto potremmo fare e non facciamo per cui ci siamo tirati indietro perché non siamo stati come dovremmo essere ecco allora un primo spunto che ci viene da questo testamento rivedere la vita su questi tre passi confessione della fede, confessione della lode, confessione dei peccati e poi con il numero 7 inizia un nuovo passaggio molto importante cioè lo sguardo su quella congregazione, sulla congregazione non più su se stesso benedetto Gesù non so che sarà di questa congregazione in avvenire se opera d'uomo, perirà e perisca pure. Sottoscriverei fin d'ora il tuo decreto di distruzione. Ma se opera tua, vivrà e prospererà. E si apre a questo punto uno sguardo che Padre Venturini fa sul passato, sul presente e sul futuro della congregazione. Sul passato, per quello che è stata e diventata, e padre Venturini si dice certo che viene dal cuore sacerdotale di Cristo che è stato confermato dai superiori, è stata eretta congregazione e chiede al Signore che se nel presente qualcosa non va siccome la colpa sua è lui che va soppresso che va tolto di mezzo e non la congregazione ma questo lo sappiamo, lo dice spesso e poi soprattutto per il futuro numero 9 ti prego ancora Signore di riempire di santo ardore quanti fanno e faranno parte di questa congregazione benedetta che essi rimangano fedeli sempre in ogni evento a qualunque costo anche se un membro solo rimanesse che egli creda fermamente che se tu lo vuoi puoi infondere nell'opera nuova vita nuove forze e farla prosperare ma se tu disponessi diversamente per i tuoi disegni perscrutabili, che questo religioso rimasto solo muoia nella congregazione, o solamente nell'obbedienza di chi può comandare a nome di Dio, la lasci perire. Però sia che essa viva, sia che muoia, sarà sempre tua, o oh Gesù. Passaggio molto intenso, eh? questo del numero 9, che ci rende parte proprio dei pensieri, delle preoccupazioni, delle speranze di Padre Venturini e siamo presenti anche noi perché qui, eh, quanti faranno parte, siamo noi, a vario titolo, ma tutti noi. E poi il numero 10, perciò ti prego Gesù Benedetto di dare grazie a tutti i religiosi che ad essa apparterranno di vivere costantemente del suo spirito, di onorare il tuo sacerdozio e il tuo cuore sacerdotale, di attendere con ogni impegno alla santificazione propria e di essere pronti a ogni sacrificio, anche a quello della vita, per aiutare i prediletti tuoi sacerdoti. Signore, fa loro comprendere che questa congregazione ha bisogno di santi, di santi, di santi. Solo così risponderà i fini per i quali l'hai fondata. Aiutali, perché bandita sempre dalla congregazione persino l'ombra della mediocrità, tutti, sempre, per quanto è possibile all'umana natura, tendono a diventare eminenti nella virtù. Questa congregazione non è fatta per i santi amità. Io confesso che mi danno un brivido tutte le volte che leggo queste parole, eh? come se sentissimo il fondatore contava su di noi e, e quanto sia grande la missione che abbiamo davanti che è la santità quel compito di santità di cui ciascuno è responsabile per la sua vita ma che non si ferma con la sua vita perché coinvolge tutta l'opera con fratelli e con sorelle, le persone che ci avvicinano mi viene da dire che coinvolge tutta la chiesa perché la santità di una congregazione è santità che poi si riversa sulla Chiesa. Padre Venturini lo ripete spesso, la nostra opera non ha delle attività proprie, delle cose da fare, che le appartengono secondo il carisma, non ha scuole, non ha ospedali, non ha case di riposo, non ha asili, non ha auspizi, non ha fanatrofi come nascevano in questo tempo le congregazioni perché la prima opera dei figli e delle figlie del cuore di Gesù è la propria santità e questa propria santità diventa santità per gli altri prima di tutto per i sacerdoti e poi per la Chiesa e per il mondo la nostra santificazione contribuisce al bene della Chiesa come un'opera, una scuola può contribuire al bene della società. E non è così automatico comprenderlo, eh? E è molto difficile realizzarlo, però così è, così è l'eredità che ci è stata data, la chiamata alla santità è la nostra missione. Essere sale della terra e luce del mondo, in particolare tra i presbiteri consacrati. E per non sentirci fuori, al numero 12, dice poi Padre Venturini: Quanto poi trovassi qui raccomandato ai membri della comunità maschile dell'opera, intendo raccomandarlo anche a coloro che compongono la comunità femminile. E per ognuna di esse, presenti e future, siamo noi, chiedo a te, Gesù buono, le medesime grazie che ho invocato per gli altri. Siamo dunque tutti coinvolti in questo cammino di santità al numero 11 poi, se volete leggere, ha specificato nelle sue particolarità amore verso il cuore sacerdotale di Gesù, devozione verso Maria, madre del sacerdote, attaccamento alla Chiesa, obbedienza, profondo spirito di fede, carità somma fra di loro e con tutti i sacerdoti. Allora io credo che questo sguardo ampio sul passato, il presente e il futuro della nostra missione detto con il tono definitivo e solenne di un testamento spirituale, ci può fare davvero bene. Ci aiuta a rivedere la nostra vita alla luce di queste parole, a rivedere la nostra vita personale e rivedere la nostra vita di famiglia, di famiglie in un'unica opera. E può essere anche di stimolo per tutti gli amici, le amiche, gli aggregati che condividono con noi un po' della passione e del carisma di Padre Venturini possiamo chiederci se davvero sentiamo che la chiamata alla santità è per noi sapete che già Giovanni Paolo II ha rifatto emergere forte nella Chiesa la chiamata alla santità e Papa Francesco con la Gaudete Exsultate ha dato un'ulteriore grande spinta alla santità quando è uscita l'esortazione apostolica a date delle esultate è sembrata strana a molti eh? perché in una chiesa che aveva un sacco di bisogni un sacco di priorità pratiche il Papa si è sognato di fare una lettera apostolica sulla santità che è la cosa se vogliamo almeno che sembra astratta e che chiaramente non lo è eh, però mi viene da accostarla un po' anche alla nostra vocazione tra le tante opere, tra le tante urgenze, no? che ti viene proposta la chiamata alla santità, lo sguardo in alto, che poi ricade certo verso il basso, però se tu punti in alto, è più facile che ricada su una vastità maggiore. Come renderci migliori, come aiutarci a vicenda ad essere santi, e come guardare al passato, come ha fatto Venturini, alla storia della nostra congregazione, ma anche delle nostre diocesi, della nostra famiglia, quando se apparteniamo a una famiglia, a una diocesi, guardarla con occhi di perdono, con occhi di comprensione, con occhi di richiesta di, di perdono e di ringraziamento. Nel nostro passato ci sono stati i buchi neri, i momenti difficili, gli inceppi, i peccati. Tensioni, rivalità, incomprensioni, sì, ci sono state. E a volte sono difficili da prendere in mano, difficili da guarire. Eppure avremmo proprio bisogno di guardare il passato con un percorso di guarigione per le nostre famiglie religiose come per le nostre famiglie naturali penitenza, riconciliazione e perdono accanto a gratitudine e lode per quello che è andato male e per quello che è andato bene per quello che sembrava bene ma non lo era per quello magari che ci è sembrato male e invece ha portato a esiti di bene guardare la storia con gli occhi di Dio sono occhi di amore e quindi di perdono. Guardare anche chi ha fatto un pezzo di strada con noi, poi magari se n'è andato per vari motivi. Guardare in faccia i fallimenti, guardare il dolore che sempre ogni storia porta con sé, quando magari ha delle interruzioni o dei, o delle, dei fallimenti una riconciliazione per i rapporti non sempre buoni tra di noi, tra con fratelli e con sorelle, tra con sorelle e con sorelle, con fratelli e con fratelli, fate tutti i possibili accostamenti. Abbiamo bisogno di questo sguardo, abbiamo bisogno di poi di, di, di, di, di nuovi percorsi, che questo perdono reciproco, questo riconoscimento rispettoso generi novità, generi possibilità di futuro, che venga riconciliato e che su quella riconciliazione si possa costruire. Abbiamo bisogno di progetti che lasciano la libertà di cammino personale o istituzionale alle nostre famiglie, ma nello stesso tempo le portino a collaborare ci portino a collaborare a condividere i progetti a pensarli e poi vi ricordate ieri Padre Venturini a metterli in circolo perché possiamo condividerli nella libertà, nel rispetto e questo nonostante abbiamo la sensazione magari di rimanere sempre più pochi di rimanere soli come Padre Venturini è prospettato magari però Qual è la volontà di Dio dentro questa congregazione? Io non la so forse nessuno di noi la sa però è nostro compito cercarla è nostro compito pregarla è nostro compito vivere il momento presente come abbiamo visto stamattina e nello stesso tempo guardare al futuro perché io credo che questo carisma è comunque molto forte è un po' unico anche per alcune sue particolarità nella Chiesa e camminerà come sta già camminando ancora magari in altre forme, in altri modi rispetto a quelli a cui siamo abituati forse prendendolo con profondità e leggerezza insieme quindi la profondità di chi lo approfondisce ma la leggerezza anche di chi sa che non è tutto è in mano nostra, nelle mani del Signore la vita e il futuro. Forse con profondità e leggerezza riusciremo a fare dei passi in avanti. Perché tutte le famiglie religiose non vivono per l'autoconservazione, ma per l'annuncio del Vangelo. E allora se è l'annuncio del Vangelo davanti, e non l'ansia la di sopravvivenza, troveremo le strade per far camminare il nostro carisma. Signore ha già compiuto grandi cose per noi, sicuramente grandi cose ci aspettano ancora. Ecco, io penso che possiamo usare questo tempo, ispirati dalle parole di Padre Venturini, proprio per guardare anche al futuro. Guardare con realismo e speranza. A quello che attende ciascuno di noi, la nostra singola storia, la storia del nostro carisma, della nostra congregazione, della nostra spiritualità. Padre Venturini ha voluto mettere all'entrata della casa madre di Via dei Giardini, lo sapete, il Vangelo dei Giri del Campo, per la sua fede immensa nella Provvidenza, perché tutti quelli che si accostavano a casa sua, alla casa madre dei padri Venturini si accostassero con quello spirito, con lo spirito di chi fa tutto il possibile, ma chi sa altrettanto che è tutto nelle mani della provvidenza del Signore. Ecco, questo ci può aiutare a leggere il futuro, per quanto ci è possibile, ma anche per appoggiarlo nelle mani di Dio come ha fatto padre Mario, come ogni cristiano è chiamato a fare. Cosa vediamo nel nostro futuro, nel futuro delle nostre comunità, nel nostro futuro personale? Francesco, cominciando iniziato, cosa vedrà nel suo futuro? Tutto aperto. <ride> Lo lasciamo decidere lui e <ride> al Signore. Per quello che ci possibile, cosa desideriamo, cosa stiamo costruendo, cosa stiamo progettando, cosa stiamo sognando. L'indulina ha sognato fino alla fine. Ci sentiamo portatori di futuro o sentiamo solo pesantezze del passato? Desideriamo costruirlo e costruirlo insieme, guardando questa realtà che ci sta davanti con le sue sfide guardando al carisma con le sue intuizioni guardando a quel che va lasciato del, de, della vita e della storia di chi ci ha preceduto e quel che va tenuto quel che va rinnovato quello che è ancora vitale bellissimo, no? quello che non porta più frutto il Signore lo, lo taglia e quello che può portare più frutto lo pota perché porti più frutto applichiamolo al carisma ci sono cose effettivamente che magari appartengono alla storia e vanno tagliate, ma ci sono cose che vanno potate e porteranno più frutto, perché intravediamo che lì la linfa passa, che lì c'è qualcosa di vitale e che curando, potando, coltivando il frutto sarà grande. Cosa c'è da irrigare? Cosa c'è da potare? Cosa c'è da curare, da fertilizzare? Cosa c'è di ancora generativo nelle nostre comunità? Che cosa invece magari non porta più a nulla? Anche nelle diocesi, eh? Sono domande complesse, ma credo che ci devono provocare per guardare avanti con la stessa lucidità, con la stessa fermezza, con la stessa speranza che aveva padre Mario. E forse possiamo imparare anche da Padre Venturini a guardare alla morte. Di solito lo evitiamo, nessuno predica più sui nuovissimi, ma negli esercizi spirituali era una cosa normale, una volta. <ride> Io non predico sui nuovissimi. Però il Testamento ci dice che comunque eh, ci fa bene, ci può fare bene, perché ci fa vedere cosa è importante e cosa no, cosa rimane e cosa no. Cosa desideriamo che rimanga e cosa no? Ci può aiutare a vivere meglio, a prepararsi a quell'incontro con Dio da cui nessuno sfugge e a sentire che la paura non è l'unico sentimento di fronte alla morte, ce ne possono essere molti, molti altri per grazia di Dio. Ecco, tutto questo può venirci dal testamento di Padre Venturi. E finisco con la mia prospettiva patristica oggi Gregorio Magno perché Gregorio Magno è stato il papa del passaggio d'epoca lui è morto nel 604 quindi ha visto finire un tempo quello dell'impero romano tant'è che si usa spesso la sua data come fine dell'impero romano 604 morte Gregorio Magno, e ha visto nascere un altro quello che si costruiva con l'arrivo dei popoli barbari ecco Gregorio Magno ha visto questo passaggio nella sua caducità quello che andava perso e nella sua generatività ha visto nascere il monachesimo di Benedetto una cosa assolutamente nuova e che ha permesso poi il mantenimento di tutta la cultura che poi è passata eh, ai secoli successivi ha visto la necessità che i suoi sacerdoti sapessero formarsi in modo migliore ha scritto la regola pastorale perché potessero adattarsi alle novità e alle varie circostanze delle persone che avevano davanti ha fatto della scrittura, e della predicazione il centro della sua riforma perché ha intuito che nella scrittura e nell'annuncio c'era la vera possibilità di abitare quel tempo di passaggio ha riformato la Chiesa nei suoi costumi, è stato in ascolto dello Spirito. Spesso Gregorio Magno è rappresentato con la Colombina che gli parla nell'orecchio, no? Segno di un ascolto dello Spirito che lui ha avuto in quel tempo difficile. Ha compreso che solo nell'ascolto dello Spirito poteva essere uomo di Dio in mezzo a tutti quei mille affari e mille difficoltà che il papato gli poneva davanti lui desiderava essere monaco e era, era un monaco ma poi diventato papa è stato preso nel vortice delle cose da fare ma ha voluto che sul Cedio a casa sua rimanesse in monastero come segno del primato della vita monastica un uomo che ha saputo custodire il passato e costruire il futuro proprio come potremmo e dovremmo essere anche noi custodi di questo passato che ci è stato donato ma costruttori di un futuro che il Signore non mancherà di donarci seminare accettare che il chicco muoia a volte ma solo dal chicco che muore nasce la nuova vita abbiamo un testamento un testamento a degli eredi gli eredi alla fine siamo noi Padre Venturini ha lasciato un testamento, non aveva grandi beni da lasciare, se non le case e un po' di debiti, ma ha lasciato il testamento spirituale. E noi che ne siamo gli eredi abbiamo il dovere di accoglierlo, di assumerlo e di farlo fruttare per l'avvenire.